Ciao a tutti, oggi siamo qui con Claudia e vi parleremo di come affrontare un colloquio in russo bravissima, ciao! E Claudia ha vissuto in Russia per moltissimi anni e ha anche fatto diversi lavori per cui ci spiegherà un po' come funziona un colloquio in russo e che tipo di domande vi verranno fatte okay. quindi la prima domanda che facciamo a Claudia è che tipo di differenze ci sono tra un colloquio italiano e un colloquio russo ma secondo me non ci sono tantissime differenze, nel senso che le domande più o meno sono sempre le stesse sempre anche in Russia. Quella, la cosa secondo me interessante del colloquio in Russia è che da subito, quindi fin dalla prima volta, viene detto ehm, le condizioni di lavoro, in particolar modo lo stipendio, quindi fin da subito il candidato sa quanto andrà a guadagnare alla fine, alla fine del mese, cosa che in Italia raramente succede. Ok, quindi appena eh, entri, questo te lo dicono prima del colloquio o durante il colloquio? Allora, solitamente già sulle um, annunci di lavoro che trovi in internet o nei, nei giornali c'è già scritto quanto più o meno approssimativamente è lo stipendio okay. e poi questo viene ripetuto durante i di colloquio. Ok, perfetto. E che tipo di domande vengono fatte solitamente durante i colloqui? Si sa che qui in Italia ti chiedono un, un po' di magari di parlare di te, eh, di punti di debolezza, punti di forza, insomma queste sono più o meno le domande che vengono fatte in un colloquio italiano. E in Russia? Sono la stessa cosa? Sì, più o meno sì, quindi viene insomma, chiesto di fare un piccolo background di quello che è il proprio percorso formativo, accademico, professionale e um, poi appunto vengono chiesti punti di forza, i punti di debolezza quasi sempre la cosa che solitamente viene chiesta è se si è pronti ad affrontare un percorso lavorativo e di vita in Russia che insomma non è uno dei paesi più facili al mondo dove, dove vivere, quindi... Preparatevi perché sicura, quasi sicuramente vi verrà chiesto se una persona è pronta ad affrontare le interpelle <ride> ok quindi eh, ma questo vi viene, verrà chiesto dal punto di vista uh, quindi lavorativo oppure proprio dal punto di vista di vita nel senso che proprio se siete pronti a vivere lì in Russia ma vi chiedono a, chiederanno anche quanto tempo siete disposti a rimanere sì, oppure sì, non sì, è di loro sì. interesse no, no no è sicuramente di loro interesse perché ovviamente okay. se una persona vive bene al di fuori del contesto lavorativo è anche più insomma sta meglio anche al lavoro quindi certo. per è una cosa fondamentale è che una persona abbia una vita normale al di fuori, della, al di fuori del lavoro quindi domande del tipo se sei pronta a vivere in Russia ad affrontare il freddo russo l'inverno russo potrebbero, potrebbero esserci. Ecco. Ora vi lascio con Claudia e Daniel per una dimostrazione pratica su come affrontare un colloquio in Russia. Ok. Quindi, ciao, io mi chiamo Claudia e oggi proveremo a dare una dimostrazione di come potrebbe essere un colloquio di lavoro in Russia. Lui è Danil, lui ciao. è russo e lui farà il direttore di un'azienda russa, mentre io che sono italiana farò la candidata. Allora, solitamente la prima domanda che viene fatta è perché il candidato ha deciso di mandare un, un curriculum. Здравствуйте. здравствуйте мы получили ваше резюме знакомились нас в принципе все устраивает вот. нам нравится у нас один вопрос стандартный почему вы решили нам послать ваше резюме и почему вы хотите работать именно в нашей фирме чем это обусловлено да здравствуйте я очень рада что я здесь с вами Uh, io ho deciso a far passare la mia risumia perché mi è stata interessante uh, la vostra vacanze che ho trovato in internet e io ho potuto provare a vivere e a lavorare in per Prassi, poiché ho studiato russi universitete, io ho potuto a vivere in Prassi e vivere u mm, vale. La seconda domanda solitamente riguarda un po' il... Um, il background della persona, del candidato, quindi che tipo di lavoro, che tipo di esperienza ha nell'ambito nel, nell in cui sta cercando lavoro, la domanda tipica che è, insomma esiste, cioè viene fatta anche in Italia. Hai avuto l'opera di poter lavorare in queste firme, potrebbe essere? Sì, ho lavorato in un'esercito in Italia, e ho usato il russo nel tempo di lavorare, Basta mai che la baritona non venga a va bene. La terza domanda solitamente riguarda l'aspetto linguistico, quindi viene chiesto perché una persona parla russo, dove l'ha imparato, quanto bene lo sa, ma soprattutto eh, che tipo di competenze ha a livello linguistico nel nel mondo lavorativo. Se conoscete termini specifici, se sa porsi in modo molto formale, sapete che in russo le persone sono molto formali, soprattutto, soprattutto in, in azienda, quindi insomma viene posta una domanda che riguarda l'aspetto linguistico le la conoscenze linguistiche del candidato. Voi è abbastanza bene, in russo. Grazie. In questo domanda... Вы где-то изучали русский язык и сколько лет вы уже изучаете? Какая практика у вас есть, общение на русском языке? Да, спасибо. Я училась в университете три года, потом я была в России несколько раз, но я чуть-чуть отдыхала, чуть-чуть учила язык и в Москве, и в Петербурге. А скажем, что, как я уже вам сказала, во время работы я использовала русский язык, Конечно, il mio linguaggio orale è abbastanza buono e io, probabilmente, devo studiare nuovi слова tecnici, ma io sono molto поэтому quindi molto velocemente lo so, senza problemi. Un'altra domanda che viene posta durante il colloquio eh, riguarda sicuramente i punti di forza e i punti di debolezza del candidato, quindi il direttore chiederà mh, per, perché pensate di essere adatti a questo lavoro, quali sono i vostri plus, i vostri minus? Quali plus e i minus voi potete nazivare, come effettivamente effettivamente attivizzare Ну я очень общительная, перфекционист, очень коммуникабельная, в тренд и обучаемая. Я готова выучить новые слова, новые методики работы и и поэтому я думаю, что у меня точно не будет проблем, э, когда говорю с коллегами, с клиентами. Э, минусы вот я очень точная и очень пунктуальная. E poi ho visto che non si è visto il Karochi, e poi ho visto i super Karochi. E poi ho visto che non si è visto il Karochi. è vero, è vero, è visto No, è L'ultima domanda che solitamente viene, viene fatta durante un colloquio è: per quanto tempo si pensa di stare in Russia? E anche un po'. Se si è pronti ad affrontare comunque una vita in Russia, essendo un paese molto diverso dall'Italia, dall insomma. Grazie. Come vi dicevo prima, come si è organizzato il progetto di rassi? Mi sono molto interessato a un'interazione con il progetto di rassi. Ok. Come si è organizzato il progetto di rassi? Ho fatto un'interazione con il progetto e ho fatto Зависит от Slovia и от avuto un'altra volta. Se non mi sento bene, ho avuto un'altra volta e ho avuto un'altra volta. È molto bella. È bella. È bella. È bella. È bella. вам позвоним. È bella. È bella. Ok, e quindi concludo così, a posto, quindi taglio poi così, e... oppure volete dire ok, ciao, qualcosa del genere. Ok, non poi... ciao. Ciao. ciao. Ciao, cacao, ciao, ciao, cacao. Okay. ciao tutti. Esatto. ciao, no, ciao, dire: va bene, alla prossima. Davide, uh, scash, uh, uh, uh, quindi questo più o meno era un, un simile colloquio. Quindi questo più o meno era un tipo di colloquio che potrebbe essere, come potrebbe essere in Russia. E se avete domande scriveteci, noi siamo sempre qui disponibili per voi. Ciao, pacca pacca. Ciao. Ciao. Sì,